La Commission Onlus è un'organizzazione eh, eh, che opera sulla città di Salerno da molti anni, eh, è stata fondata da Don Andrea Vice, eh, parroco della parrocchia Cura Immacolato di Maria e eh, essenzialmente eh, svolge attività eh, nei paesi poveri del mondo da circa 30 anni. Eh, opera nel settore dello sviluppo e anche nell'evangelizzazione delle popolazioni del Terzo Mondo. Come ogni anno la Comis svolge un convegno sulle attività che eh, sono state svolte eh, nel corso dell'anno e eh, la programmazione delle opere eh, per gli anni successivi. Eh, partecipano a questo incontro eh, tutti gli associati, tutti i sostenitori della, eh, della Comis. Eh, Quest'anno, come ogni anno, il convegno è presieduto dall'Arcivescovo eh, Monsignor Luigi eh, Moretti eh, e eh, partecipano al convegno il eh, Monsignor Antonio Montefusco che è il parroco eh, della Chiesa eh, Madonna di Fatima eh, che eh, ci ospita e eh, parteciperanno eh, eh, ripeto, tutti gli associati eh, eh, della Comis l'appuntamento è per domenica alle ore eh, 16.30 eh, presso il Cinema Madonna di Fatima che eh, come tutti ben sapete è eh, ubicato sotto eh, la chiesa con accesso dal cortile. Allora eh, la Comis eh, come abbiamo detto svolge attività nei paesi poveri del mondo e in particolare eh, nella, nel continente africano. Le nazioni presso le quali interviene sono la Tanzania, il Ruanda, il Congo, lo Zambia e in Nigeria. In queste nazioni la Comis svolge opere sociali e evangelizzazione degli abitanti. In particolare sono state costruite molte scuole, edifici scolastici e sostiene i ragazzi allo studio. I bambini africani, soprattutto nelle zone povere, vanno a scuola in strutture fatiscenti, ci sono, sono delle baracche e La Comis realizza strutture edifici scolastici in muratura. Dalla sua attività, che dura oramai da molti anni, ha costruito molte scuole. Altra attività che svolge è la costruzione delle chiese. Sono state costruite circa otto chiese e... Diciamo la principale e oltre a queste eh, attività, eh, svolge anche eh, l'attività di eh, impiantare eh, aziende eh, agricole. San Matteo di Loghi, eh, sono già arrivati alla copertura le pareti sono ultimate, la copertura per quanto riguarda i laterali già è fatta, una parte della copertura è fatta, manca la copertura centrale e stanno facendo l'armatura della copertura centrale, l hanno trovato delle difficoltà perché c'era bisogno dell'acciaio e qui non si trovava neanche nei dintorni e si sono dovuti fornire dell'acciaio a, a, a Dan Arsalam, l'acciaio. E adesso andiamo nell'interno andiamo a vedere come si prospetta la situazione l'arcivescovo il vescovo dice che i soldi stanno quasi per finire e noi cerchiamo di dare un'integrazione perché, perché è opportuno che sia portata a termine questa grande costruzione questo complesso ecclesiano che è importante padre andrea invece un missionario proprio mezzo missionario mezzo un missionario completo è una cosa eccezionale la chiesa italiana la chiesa. almeno doveva, doveva essere a Cahama a ma vostra eccellenza capite qua io lo volevo fare là no è eh, eh. donna... donna Andrea ha deciso questo e come un padre nostro abbiamo obbedito No, ah, lui, veramente lui, questa è una, è una, è una cattedrale, cattedrale vescovile. Sì, sì. Siamo con il vesco Monsignor Ludovico Minde, che è stato colui che ha determinato questa costruzione. Non solo, ma eh, lui si è adoperato per, il, per tutto e adesso che la chiesa sta per essere inaugurata fra due giorni, sabato prossimo, è stato qui a lavorare nella chiesa, a dirigere le squadre degli operai e a lavorare insieme con loro per mettere a punto ogni cosa. Io sono ammirato di questa costruzione, l'ho vista poco tempo fa, dall'esterno sono convuso, non riesco manco a parlare perché non pensavo che venisse una costruzione così bella. Perciò... Sì, ma non so ancora che finale. aspetto definitivo avranno. Vedremo sabato, non sono riuscito a fare in tempo perché abbiamo fatto tutto con quello esterno della chiesa che quando sarà sistemata con i banchi sarà a forma circolare i banchi saranno a forma circolare collocati in chiesa per il momento non sono ancora pronti e allora si rimedia con delle sedie ma quando i banchi saranno pronti si avrà un altro colpo d'occhio ecco ci sono le luci che sono alimentate da un generatore di corrente che abbiamo inviato da Salerno. La forma dell'altare rispecchia quello di Madonna di Farmi, anche se questo è in legno. C'è anche il mappamondo e anche i due piccoli pilastini che sorreggono l'altare. La, Propriamente sul terreno dove dovrebbe nascere la nuova parrocchia, nel quartiere di Canaist. Ecco lì l'ingegnere Pizzolante, accompagnato da Giancarlo Papi, per le prime osservazioni in ordine alla posizione della chiesa nuova che sarà intitolata San Matteo. La nuova parrocchia che deve nascere ad opera della Comis. Ecco sta indicando l'ingegnere i convini. Sì. stanno montando le capriate della chiesa san matteo di canaissimi i cici vilo cacchi laci nand ea quale sì. sa tua isola Siamo qui a Chigali, sul posto dove sta sorgendo la nuova parrocchia intitolata San Matteo. Sono qui con il mio collaboratore Mario Fortunato, con il vicario generale della diocesi Chigali, che stiamo inquadrando, con l'economo della diocesi, con Don Giovanni Rettore del Seminario Minore e con i tecnici dell'economato stiamo guardando un po' la chiesa che si eleva per arrivare alla copertura la nuova chiesa intitolata a san matteo vediamo la muratura che è costruita con mattoni pieni ma cotti al forno elettrico qui stanno dall'esterno la muratura viene molto bene. Ecco ma tu la faccia vista. E, e, e la copertura ormai sta. Non la copertura. La muratura ormai sta arrivando alla parte, diciamo, suprema della costruzione. Stanno facendo i cordoli i cordoli, di cemento per mantenere la copertura. L'inquadratura della chiesa che è a forma esagonale una chiesa più o meno rotonda secondo le indicazioni del concilio Vaticano II prima di Yeah. Che questa mattina mi sono commosso nel vedere tanti cristiani al di fuori della chiesa che in silenzio partecipavano alla celebrazione e moltissimi in fila ricevevano l'Eucaristia. Questo mi ha indotto a riflettere sulla grandezza della nuova parrocchia che noi speriamo qui di realizzare la nuova chiesa parrocchiale che è ben di 900 metri quadrati però pur essendo di 900 metri quadrati secondo me non potrà contenere questa folla di cristiani e allora dovrò pregare l'ingegnere Carmelo Pizzolante il progettista che è stato già qua parecchie volte di pensare a un corridoio esterno alla chiesa dove i cristiani che non riescono a entrare possono stare al coperto durante la celebrazione. Allora, 6 classi. D, D e D. E et après, la, la segreteria e le toilette. d'accord? Sì. Vieni in inglese. Vieni in inglese. Vieni in inglese. Vieni in inglese. la in pierre Vieni la inglese. Vieni in inglese. Vieni in inglese. Questa è la scuola elementare, ubicata in baracche, a terra tutto cioè, terra battuta. Questi bambini sono mezzi a di tu però tutti vanno a scuola. Chi fa la quarta, chi la quinta, chi la terza elementare e la speranza di questi bambini sono proprio le scuole, è la scuola. Ecco, questa è la scuola primaria di Bampa. Sono in costruzione le prime due aule, dobbiamo fare sei aule. Ho avuto un arresto perché il, il cemento schizzò all'improvviso da 12, 11, 12, 12 dollari a 22, 24, 25 dollari. Adesso dobbiamo riprendere la costruzione e portare a termine la scuola. Arcivesco di Salerno, Monsignor Luigi Moretti, che mi ha consentito di venire qui. Io vengo qui in mezzo ai pasci. Dal 1989 sono ben 23 anni che io vengo qui. sono gli operai al lavoro, carpentieri e muratori, stanno realizzando la quarta parte di questo complesso. l'abbiamo fatto poco per volta per lotti, prima lotto sei aule, secondo lotto sei aule, terzo lotto sei aule, quarto lotto sei aule e più. San Pietro e Paolo. Evidentemente questa cerimonia era molto sentita dai cristiani di Mugogo. Io ringrazio innanzitutto l'Eccellenza che è venuta qui per questa inaugurazione della scuola, del Collegio San Matteo. Già altri anni era venuto per realizzare l'inaugurazione dei lotti che abbiamo fatto. Questa scuola poco per volta, in quattro lotti, sei aule per lotto. Quando abbiamo incominciato a costruire questa scuola non pensavo che arrivassimo a tante aule perché non era nelle previsioni. Poi poco per volta, dopo il disegno che ha fatto l'ingegnere eh, Egidio Lovrano, poco per volta si è ingrandita questa scuola perché le esigenze crescevano di anno in anno. Cari ragazzi, voi cari giovani siete le speranze della Chiesa che conosce una crisi in Italia e nell'Europa, siete voi la speranza dell'avvenire perché siete numerosi giovani che avete la fede in Gesù Cristo e Gesù Cristo è l'unica speranza dell'umanità, conservate questa fede, accrescetela e contribuite a diffonderla nel mondo. Questa è la ragione per cui noi siamo qui, per cui noi, noi diamo un aiuto a voi, perché possiate diventare missionari di Cristo, contribuire allo sviluppo del regno di Dio sulla terra. Queste sono le nostre speranze. Comis Community School, così si chiama, è un complesso scolastico che sta giungendo alla conclusione e sono 18 aule. perché qui oltre alle 14 aule delle scuole elementari verranno anche altre quattro aule dopo essere ubicata la scuola di secondo livello, cioè la scuola secondaria diciamo. Al termine di questa scuola secondaria i ragazzi potranno andare all'università. Più che dare edemosina e carità alle persone, dobbiamo sviluppare le risorse che ci sono qui. È la migliore scuola che sta nel nostro nel, esame, nella diocesi. La migliore. I mattoni che noi abbiamo adoperati, mattoni pieni, sono i migliori mattoni, sono di ottima qualità perché Carmelo Pizzolanda, l'ingegnere, è andato proprio sulla fabbrica a vedere, a esaminare questi mattoni e poi li abbiamo comprati. Sono costosi però, eh, è una costruzione che dura e solida e può resistere al tempo Mi voglio complimentare con l'organizzazione che ha realizzato il parroco Padre Corla la direttrice, un insegnante e con mia madre, grande meraviglia vedo che qui hanno già attivato dalla prima alla settima classe elementare. Questi ragazzi, dopo che hanno finito quest'anno, possono andare alle scuole superiori. Bene, siamo qui a, alla scuola Comis School, questa mattina di venerdì 15 gennaio. Io sono commosso, carissimi ragazzi, per vedervi numerosi questa mattina a questa scuola e sono commosso per l'omaggio che avete reso a me e attraverso di me e tutti coloro che ci aiutano per realizzare queste strutture. Una fase nuova ha inizio per tutti voi e questo è un avvenimento eccezionale perché i compound, le bidonville nelle quali voi abitate avranno la possibilità di riscattarsi. La miseria, la povertà, il degrado sono superate dal vostro, dalla vostra cultura. <truirà> sono stato molto amareggiato ieri nel constatare che alcune mamme che erano venute qui per l'iscrizione dei loro bambini. Non hanno trovato posto per l'iscrizione, hanno pianto, si sono messi a piangere perché non c'era posto per loro, perché erano le classi tutte occupate. Questo ci trista e ci amareggia, però ci comporta anche perché esprime il desiderio dei genitori che vogliono per voi un avvenire migliore. E l'avvenire migliore si realizza con la frequenza scolastica. Noi rifletteremo su questo problema e vedremo come fare per accrescere le aule di questa scuola primaria. Dico di impegno educativo perché l'avvenire vostro è nelle vostre mani, il Signore protegga i vostri sforzi, protegga i vostri insegnanti, coloro che si adoperano per la vostra istruzione e per la vostra educazione e in maniera particolare le suore battistine che sono della mia terra come origine e che qui esplicano la loro attività educativa.